Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! ecco un'altra puntata delle nostre curiosità eh, che possono aiutare a <ride> vedere qualcosa di interessante in tutta, la, in tutta la Bibbia. Non mi venite a dire che non vi siete mai chiesti, mai chiesti, perché nel Vangelo di Marco, nel capitolo 7, è in Giovanni capitolo 9, Gesù opera da grande taumaturgo, da grande maestro ma ta taumaturgo, e opera due miracoli, anzi, in Giovanni 9 addirittura in greco è proprio una ricreazione delle orbite, cioè il cieco nato è proprio senza orbite, gliel'ha creata. Ma in Marco fa una cosa ancora più strana, perché usa la saliva e tocca la lingua il muto lo guarisce e questo comincia poi a parlare lo dare a Dio e in Giovanni la saliva la usa per impastare il fango come ha fatto per creare Adama ed Eva. ma perché la Roh, roch, roch, saliva perché sta roba qua? che, che roba strana con, con la sua saliva tocca la lingua Possiamo spiegarla? Allora, vi devo dire che nei testi di Israele, dell'antico Israele, dei tempi di Gesù, di questo fatto della saliva si parla solo due volte. Ma tutte e due volte sono cose molto interessanti, che ci danno delle informazioni molto interessanti. Le altre volte, invece, quasi tutto, quasi tutte le citazioni, centinaia di citazioni, sono nel trattato di Nidda quello che è preposto alla legislazione alachica mh, per, le, per lo stato di, di mestruazione per le donne. E lì si parla tantissimo della saliva, come si parla del, del sangue, eccetera. Proviamo a vedere queste due cose interessanti. Allora, abbiamo... Ne, partiamo dalla, da Bhava Batra. No? Nel trattato di Bhava Batra... Al 126 foglio B è scritto che la saliva del primogenito guarisce. Quindi, verosimilmente, come dice il Vangelo, Gesù è un primogenito. Voi adesso direte: è vero o non è vero? Non, non entriamo in questo discorso, vi sto dicendo quello che pensavano all'epoca. Io non, non so niente. Io vi dico quello che pensavano all'epoca, vi ho dato anche la citazione, datevela a vedere. La seconda invece è che noi conosciamo un attimino meglio, perché è un po' vicino anche alla nostra cultura, lo abbiamo nel trattato di Shabbat. Perché? Perché guarire di Shabbat era una problematica. Tant'è che nei Vangeli, poi dopo diventa una lacca, cioè se c'è uno che ha dei problemi devi fare ogni tipo di guarigione, però nei testi vicini all'epoca di Gesù, anche antecedenti, si può, non si può, no? ovviamente si poteva, c'è questo dibattito, e sulla saliva si dice che di Shabbat non si può usare la saliva, in tre 4 quattro testi. Eh, però, in Shabbat 108, foglio B, pur sapendo che di Shabbat non si può fare, però è detto esplicitamente che la saliva è medicinale. Quindi, Gesù usa la saliva, lo poteva fare... Allora, in altri trattati c'è scritto che la saliva anche trovata per strada sul lato o appoggiato a una pianta è pura, saliva umana. E quella a Gerusalemme è pura perché la città santa rende santa anche la saliva. Però non voglio entrare in questi argomenti perché non ci interessano molto. A noi interessa sapere che per chi riceveva questo atto era plausibile, era normale, cioè Gesù non ha fatto una cosa contro la legge, Gesù non ha fatto una cosa schifosa, Gesù non ha fatto una cosa um, indecorosa. Primogenito e la saliva era un medicinale. Questo anche per noi perché tante volte si dice che eh, la saliva dei cani è cicat cicatriza, antibiotica, no? queste cose qua, anche degli uomini, no? C'è questa, questa credenza popolare che, io non ho le competenze mediche per dire se è giusto o no, però, e questa è già più vicina a noi, la prima del primo genito è veramente una perda. Va bene, spero che vi sia interessato, se vi piace il nostro canale potete iscrivervi, saremo felici di, di essere con voi, attivate mi raccomando la campanella grigia, quella che vibra, così siete aggiornati, e poi se volete fare anche altre, altre cose, approfondire i nostri corsi, avete sempre la possibilità dei tre livelli di abbonamento.